Ecco Via Jawa, avvolti da una folta vegetazione tropicale. È quasi una giungla dove fare attenzione a non perdersi. Sei preparato o meno per gli inconvenienti della natura? Sei in una notte illuminata da migliaia di stelle che ti guidano verso il piacere, che devi liberare. Una grande palude con flussi e movimenti ondosi leggeri è stata creata per darti piacere. Al di là delle cascate specchiate, potrai concederti un bagno di calore e una fantastica cascata d'acqua al riparo dai piovaschi improvvisi. Ma tu e il tuo partner, non negatevi nulla.